Io vi ringrazio e lascio la parola alla regista di questo film, Sabina Guzzanti. Innanzitutto grazie infinite per questa iniziativa perché appunto questo film... È... Come, come forse sapete è uscito nel totale silenzio, non c'è stato nessun dibattito sui giornali, nessuna trasmissione televisiva a parte Santoro eh, ci ha invitato, eh, Fazio ci ha detto subito di no. Abbiamo chiesto a Ballarò, ci hanno detto che dovevamo parlare col capostruttura che non, non si è mai visto al mondo che per essere ospitati dovevamo scrivere una lettera, tipo a Babbo Natale. L'abbiamo scritta, e ci hanno risposto che erano prima interessati e poi dopo poco ci hanno risposto di no. Porta a porta ci hanno risposto che prima erano interessati e poi ci hanno detto che erano molto impegnati con l'Isis e le guerre, che si sarebbero dedicati solo a quello, avevano deciso. Sui giornali quando è uscito il film non è uscito nulla e quel pochissimo che è uscito, parliamo di trafiletti, di critici assolutamente ovviamente incompetenti sulla materia, eh, è stato relegato alle pagine degli spettacoli, cioè si è fatto finta di nulla nonostante il film sia uscito in un momento in cui il tema della trattativa era in prima pagina tutti i giorni, paradossalmente il fatto che il Napolitano dovesse testimoniare ha seminato il terrore nei nostri media che sono già così naturalmente terrorizzati per conto loro ma l'idea che appunto ci fosse questo risvolto di un possibile coinvolgimento di Napolitano che tra l'altro nel film è coinvolto pochissimo, nel senso che io ho fatto, mh, mi sono riproposta di fare un film rigorosissimo in cui si dice soltanto quello che si può dire senza cedere a nessuna tentazione polemica. Non ho menzionato nemmeno il fatto che Napolitano ha fatto distruggere le, inter le intercettazioni perché avrebbe voluto significare, insinuare che in quelle intercettazioni c'era qualcosa di, da distruggere quando è la stessa procura di Palermo che ci dice che, che, che, che non c'era niente di importante, quindi perché fare una polemica inutile. Quindi da, io sono stata onestissima e ho confidato, non ingenuamente, ma perché non, non posso, cre, credo che, che non ci sia altra strategia possibile che quella di fingere che siamo ancora in una democrazia e comportarci di conseguenza di fingere che ci sia un dialogo possibile, che ai nostri, che, che i direttori dei principali giornali, che ai giornalisti, che all'opinione pubblica debba interessare un tema del genere. Perché quando si parla di trattativa ci vogliono sempre far credere che si tratti, che l'argomento sia... Il fatto che lo Stato a un certo punto avrebbe fatto alcune concessioni alla mafia in cambio della cessazione delle stragi, infatti poi citano Moro, citano altri casi analoghi, quando invece il tema eh, è assai più grave. Si tratta del fatto che in un momento in cui questo paese stava finalmente crescendo e c'era finalmente la possibilità di liberarsi dalla mafia e dalla corruzione, la nostra classe dirigente si è servita della violenza e delle stragi per conservare il potere, per conservare i loro interessi economici e in qualche caso anche per conservare la loro vita. Di questo si parla quando si parla di trattativa e si parla del fatto che la nostra classe dirigente attuale è figlia di quel patto scellerato e lo vediamo dal fatto che fino alla trattativa avevamo più di uno schieramento politico, gli schieramenti politici perseguivano obiettivi diversi, mentre dopo la trattativa e quel patto che i fatti ci dimostrano che c'è stato, i, i due eh, supposti opposti schieramenti hanno invece perseguito lo stesso identico progetto politico, ovvero quello di indebolire la democrazia, indebolire il Parlamento, indebolire il voto con delle leggi elettorali, truffa, indebolire la giustizia, indebolire l'istruzione pubblica, indebolire tutti i fondamenti della democrazia per ridurre questo Paese come è ridotto oggi, ossia un Paese che non è tanto la questione del collasso economico che, che, che poi non si capisce nemmeno se c'è o non c'è ogni tanto sul sole 24 ore scrivono che tutto sommato il debito pubblico italiano non è neanche così male che la germania sta messa peggio la francia sta messa peggio ma è la, la, la crisi morale la, la, il fenomeno più eclatante e desolante di questo paese il fatto che tutte le volte che io giro ora il film eh, Avendo avuto questo tipo di, di, di non promozione è sparito dalle sale prestissimo, è stato in sala soltanto dieci giorni. Tenete presente che io per farlo ci ho messo quattro anni e non ci ho messo quattro anni perché è stato difficile fare le ricerche, ci ho messo quattro anni perché non ho trovato nessuno che l'abbia finanziato. E quando alla fine ho fatto richiesta al Ministero degli, degli Interessi Culturali, come si chiama, Beni bene, eh, eh non solo mi hanno dato i soldi, non solo ho dovuto sostenere il colloquio anche davanti alla moglie di Antonio Dalì che era stato assolto, mezzo prescritto e mezzo assolto una settimana prima per gravissime questioni comunque inerenti alla mafia. Non solo non ci hanno dato i soldi ma nemmeno l'interesse culturale che invece hanno dato a dei film di Natale impedendoci anche di avere delle piccole agevolazioni fiscali. Quindi è stato, fare questo film è stata una fatica immensa, è stato fatto col sacrificio di tantissime persone, tutte persone che hanno lavorato, no no grazie, è stata anche una gioia assolutamente, è stato cioè, è un film che rifarei oggi pomeriggio, finito il dibattito, e... Però voglio dire, è stato diciamo, un film sacrificato anche questo alla ragione di Stato eh, ed è stato impedito a, agli italiani di vederlo fondamentalmente. Perciò immediatamente si sono attivati alcuni cittadini, adesso stiamo, stiamo facendo una... Eh, ci sono tante persone che se lo, che se lo distribuiscono da sole, che, che, che organizzano delle proiezioni, stiamo organizzando delle proiezioni delle scuole, se scrivete su Facebook, sul blog, eccetera, eh, cercheremo di distribuirlo. Comunque per fortuna appunto un film è l'unico vantaggio del cinema, insomma è che è una cosa che resta là per sempre e quindi non c'è modo di distruggerlo corna facendo, non vorrei suggerire, <ride> esatto, <ride> io dei DVD ce l'ho, insomma, a in casa, delle copie ce l'ho. <ride> e quindi, voglio dire, continueremo a distribuirlo in questo modo, e sono sicura che, che io credo che, che, che nel momento in cui questo film potrà essere visto e digerito e discusso serenamente, potremmo dire che questo paese è finalmente cambiato, quindi... Se non altro potrà essere utilizzato come cartina di tornasole per vedere se ce la facciamo a cambiare o no e se ce la facciamo soprattutto a uscire da questa idea che non ci sia speranza. Perché io tutte le volte che incontro gli spettatori è peggio quando. <ride> peggio quando incontro i ragazzi di 17-18 anni, peggio la loro reazione è quella di dire non tanto non possiamo fare niente, tanto non c'è nessuna speranza, tanto le cose non possono cambiare, con dei professori bastardi che confermano e dicono no, non potete cambiare, non potete fare niente, è proprio così. Come hanno fatto a convincerci di questo? Questo è, è, è, il, è il punto, anche il motivo per cui appunto eh, abbiamo tutti una sì, informazione, diciamo, tante informazioni, paura, terrore, paura di perdere il posto, abbiamo perso tutti i diritti, sappiamo che se uno apre bocca ti, ti fanno fuori e sappiamo che è anche difficile avere, avere solidarietà. Per questo appunto ringrazio il Movimento 5 Stelle, anche perché rappresenta indubbiamente l'unica occasione di speranza in questo momento in Parlamento per le battaglie per aver difeso la legge sul voto di scambio per esempio Cioè che dubbi dobbiamo avere su una classe dirigente che cerca di, di, di rendere le pene sul voto di scambio più basse possibili tra l'altro uno di quelli che ha proposto uh, con l'inganno una variazione subdola a questa legge è lo stesso Mattiello che ha proposto un'interrogazione parlamentare sulla locandina del mio film sostenendo che era offensiva e, e ha sostenuto anche che Don Ciotti era d'accordo con la sua proposta facendo naturalmente arrabbiare Molto donciotti. Eh, e quindi, eh, insomma, sono contenta di essere qua e cerchiamo di cambiare. Ma la dobbiamo cambiare assolutamente. Cioè, non possiamo regalare l'Italia a questi. È proprio escluso per quanto. Ho visto adesso c'è anche uno spot della RAI, uno spot della RAI che invita i giovani ad andare all'estero perché ci sono tante opportunità, ma noi non glielo lasciamo questo paese, sarebbe troppo, sarebbe troppo facile e non c'è la fuga dei cervelli e non è che quelli intelligenti sono andati via e quelli scemi sono rimasti qua, perché il cervello ce l'hanno tutti gli esseri umani indistintamente e funziona benissimo. E le variazioni sono minuscole e ognuno ha il suo talento. E non esistono persone stupide, esistono solo persone che si fanno spaventare e riescono a perdere fiducia nella loro intelligenza e nella loro di dignità. Basta. Voilà. Grazie Sabina. Ora entriamo